la piattaforma Tetra. La dislessia evolutiva è una condizione clinica che si caratterizza per una ridotta performance lessicale in rapporto all'età. Si tratta di un problema su scala mondiale, presente in paesi con linguaggi e sistemi grafici anche molto diversi tra loro. La sua prevalenza varia dall'1% stimata in Egitto fino a punte del 20-25% riportate in Brasile. In media si può assumere una percentuale del 3-5% circa ed in Italia il dato è in linea con questa stima. Le sue origini non sono ancora note. Vi sono pochi dubbi sulla presenza di un importante componente eredo familiare. Senza dubbio la dislessia è una condizione di pertinenza neuropsichiatrica e logopedica. Eppure, benché l'aspetto visuo-percettivo sia sempre stato posto in secondo piano, i segni ed i sintomi, così come una consistente mole di evidenze bibliografiche, testimoniano la presenza di sottili alterazioni inerenti il dominio visivo in una classe di pazienti, che definiremo dislessici visivi. Questo riscontro è prevedibile considerato che durante la lettura, prima della conversione del simbolo scritto in suono del grafema in fonema, è necessario che il grafema venga appreso, processato, ed evidentemente l'apprensione del simbolo scritto non può che avvenire attraverso il canale visivo. La sottostima dell'approccio visivo dipende probabilmente dal fatto che ad una visita oculistica ed ortottica rutinaria il bambino dislessico risulta normale è riduttivo peraltro pensare che solo per questa ragione il paziente non possa celare fini alterazioni visuo-percettive alterazioni non riconoscibili con i normali protocolli di valutazione ma evidenziabili con l'adozione di test psicofisici specifici mirati al loro problema. In effetti, le alterazioni neuroftalmologiche riportate in letteratura ineriscono sia l'ambito motorio che quello sensoriale. Una corrente di ricerca, soprattutto anglosassone, sostiene che il dislessico visivo risenta di un'instabilità di dominanza motoria, tale da rendere imprecisa ed instabile, la fissazione durante l'analisi sequenziale delle lettere. Normalmente l'asse visivo dell'occhio dominante è preso come asse di riferimento e se l'asse visivo dell'occhio dominato mostra una minima e temporanea discrepanza, come spesso avviene, il cervello non se ne preoccupa e la processione dello stimolo si basa sulla fissazione dell'occhio dominante. Al contrario, se la dominanza non è stabile, la temporanea differenza tra la fissazione dei due assi visivi pone i due occhi in conflitto. Questo conflitto porterebbe ad una fissazione instabile oscillante attorno alla lettera, rendendo la lettura lenta ed imprecisa. Lo stesso conflitto si può avere nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un'instabilità sensoriale anziché motoria. Il soggetto con una dominanza sensoriale stabile ha decretato uno dei due occhi come quello di riferimento e se i due occhi ricevono un'immagine differente il suo sistema visivo sceglie automaticamente l'immagine di riferimento rendendo univoca la processione dello stimolo. Ora, se la dominanza sensoriale non è stabile in presenza di due proiezioni retiniche differenti, ad esempio due lettere, il sistema visivo va in crisi perché non sa quale dei due stimoli processare. Anche in questo caso il risultato atteso è una lettura lenta ed imprecisa. Il test utilizzato per la stima della dominanza dei bambini dislessici è il test di Dunlop. Il test di Dunlop però non sembra adatto allo scopo. Innanzitutto è poco pratico perché richiede un sinottoforo e delle immagini dedicate. Inoltre i risultati che fornisce sembrano influenzati dall'età del bambino ed infine non è in grado di distinguere tra dominanza motoria e sensoriale. La sua effettiva utilità nella dislessia dunque è dubbia. È dunque necessario disporre di un test di dominanza che sia pratico, rapido, di facile esecuzione ed in grado di stimare separatamente la dominanza motoria e quella sensoriale. La soluzione proposta consiste nel DOMI test M e nel DOMI test S. Una seconda corrente di ricerca ha messo in evidenza in un gruppo di pazienti fini alterazioni visuo-percettive, a carico di una delle due vie che elaborano l'impulso visivo, la via magnocellulare. La via magnocellulare è preposta alla processione di stimoli dinamici e dalla sensibilità al contrasto alle basse frequenze spaziali e alle alte frequenze temporali. È auspicabile, dunque, uno strumento appositamente sviluppato per lo studio della sensibilità al contrasto nelle particolari condizioni in cui è risultata essere deficitaria nel dislessico, vale a dire con particolare riguardo alle bassissime frequenze spaziali. Il test che è stato inserito nella piattaforma Tetra, oltre a soddisfare questa esigenza, è dotato di un algoritmo del tipo Staircase, che lo rende particolarmente rapido, consentendo la stima della sensibilità al contrasto per frequenze spaziali comprese tra 0,5 e 12 cicli per grado, in meno di due minuti. Un elemento di grande interesse, anche dal punto di vista riabilitativo, è il dimostrato aumento nel dislessico di quel fenomeno definito inibizione laterale meglio noto in campo oftalmologico con il termine di crowding già in condizioni fisiologiche stimoli affiancati come le lettere che compongono una parola tendono ad influenzarsi a vicenda in modo da rendere più difficile la loro processione rispetto alla condizione di lettere isolate tanto più vicine sono le lettere tanto maggiore è l'effetto del crowding al di là di un certo intervallo definito spazio critico l'influenza reciproca tra le lettere si annulla. Si è visto che nel dislessico lo spazio critico tende ad essere aumentato per cui lettere che normalmente non si influenzano nel paziente tendono a mascherarsi vicendevolmente. In effetti è stato dimostrato che un allargamento della distanza tra le lettere in molti casi favorisce la funzione lessicale. È stato ipotizzato che alla base di questo aumento del crowding, dunque dello spazio critico, vi sia un'alterazione della percezione dei rapporti spaziali, per cui il dislessico tenderebbe a percepire lo spazio visivo contratto lungo l'asse orizzontale e stirato lungo quello verticale. Presumibilmente la conseguenza percettiva di questa anomalia è un avvicinamento illusorio tra le lettere, dunque un relativo aumento dello spazio critico. La possibilità di stimare la percezione dei rapporti spaziali in ciascun paziente e misurarne il grado di anisotropia sarebbe dunque un elemento importante per un corretto inquadramento del danno visuo-percettivo qualora fosse presente. È stato così sviluppato un test atto alla stima della percezione dei rapporti spaziali in grado di evidenziare e quantificare la presenza di questa contrazione percettiva definita anisotropia verticale leidomorfometria. Infine è da stabilire in ciascun paziente in che modo e in che misura le alterazioni riscontrate sul versante visuo-motorio e visuo-sensoriale influenzano la lettura? A questo scopo è nato il Reading Performance Test o report che stima la velocità di lettura per parole e non parole in funzione della dilatazione dello spazio occupato della stringa lessicale. L'analisi esaustiva sul paziente, espressa con una serie di indici ed alcuni grafici. Dunque, domitest M, domitest S, eidomorfometria e test report, uniti nella piattaforma Tetra, sono la soluzione per chi intende studiare la funzione lessicale sotto l'aspetto visuo-percettivo.